Allora, riprendiamo da dove eravamo dove fermati prima della pausa, eh, cercando di completare diciamo così, questo, questa costruzione del, delle informazioni che ci servono per risalire l'albero di visita. Non è proprio l'albero di visita, ma sono diciamo informazioni correlate. Eh, allora, eh, cosa succede? Che noi siamo riusciti a intercettare il momento in cui viene scoperto un nuovo vertice e siamo riusciti anche a stamparlo. Ok? Il problema è a questo punto, eh, come faccio a sapere da chi è stato scoperto questo vertice? Ehm, e quindi dovrei da questo vertice, diciamo così, eh, risalire a quello precedente e poi aggiungerlo alla mappa. Quindi potrei fare una cosa di questo genere. Ok? Prendere, eh, lasciamo perdere questo print ovviamente che l'abbiamo messo solamente per aiutarci, ma decidiamo una fermata nuova è questo get vertex che mi, dà, che mi dice l'evento, che mi viene passato come parametro all'evento. Però come faccio a trovare la fermata precedente? E dovrebbe essere, adesso lo scrivo a parole, okay? eh, la fermata precedente dovrebbe essere un vertice adiacente a nuova che, si, che sia già raggiunto e adesso ci ritorno su questa frase una volta che ho questo io dovrò semplicemente aggiungere alla mappa dei predecessori come l'ho chiamata questa mappa? l'ho chiamata predecessore ok, quindi dis.predecessore punto put, dovrò aggiungere un elemento a questa mappa in cui dico che la nuova, che ho appena scoperto, quindi la chiave, la nuova fermata, è raggiungibile dalla precedente. E a questo punto sono a posto, ok? A questo punto sono a posto perché ogni volta che trovo un vertice ho eh, la freccia diciamo che mi dice qual è quello precedente da cui, eh, che ovviamente deve essere uno adiacente e deve essere uno che è già stato raggiunto. Come faccio a sapere che è già stato raggiunto? E beh, perché eh, ad esempio cioè, è già presente nelle keys della mappa. Ok? Questo è un lavoro che potremmo fare. Eh, significa che quando ho un vertice devo andare un po' a, a esplorare tutti gli adiacenti abbiamo visto prima no? all'inizio della lezione come si fanno a trovare gli adiacenti e per ciascuno di questi adiacenti potrei andare eh, a controllare se è contenuto nella mappa perché nella mappa io ogni, ogni, ogni volta che faccio una put aggiungo alla chiave eh, questo elemento e, eh, e quindi mi ricordo che l'ho già visto. Ovviamente questo funziona se preventivamente questa mappa è stata creata e inizializzata in modo corretto preventivamente dove? Eh beh, preventivamente qua no? prima di inizializzare attraverso il listener in realtà anche dopo sarebbe lo stesso però prima di iniziare l'attraversamento vero e proprio prima che questo metodo put possa essere mai chiamato devo prima di tutto creare questa mappa this.predecessore uguale new hash map nuova mappa faccio new così eventualmente se chiamassi più volte questo metodo ogni volta parte pulito con una sua mappa e poi eh, ci devo mettere attenzione predecessore il primo elemento che è la radice la sorgente perché la sorgente non viene scoperta dall'algoritmo la, la è il punto di partenza l'aggiungo io quindi avrò un put partenza virgola null ok quindi qui mi, mi, a questo punto mi basta implementare queste due righe, questo, questo codice con due righe, l'ho lasciato come commento perché adesso in realtà scopriamo un modo più furbo di farlo eh. ehm, però questa è, è l'idea ecco vi faccio notare prima di passare al modo più furbo di farlo una cosa un po' strana nel senso che questa è che è il motivo per cui, diciamo così, prima dell'intervallo eh, abbiamo fatto questa classe strana, in, anonima in line, perché qua, in questa riga qui, sto usando un oggetto predecessore, okay, Che non è un parametro di questo metodo, non è neanche un parametro, una, una variabile interna di questa classe cioè come fa questa classe qui che abbiamo detto che è un oggetto qualunque fatto da una classe anonima che implementa questa interfaccia a conoscere questa variabile predecessore ecco, lo, essendo un metodo implementato in una classe diversa e lo fa perché dal punto di vista lessicale, diciamo così è stato questo codice scritto all'interno di una classe in cui questo è definito quindi sono dentro la classe model questo meccanismo eh, prende il nome, un meccanismo abbastanza avanzato del linguaggio, prende il nome di chiusura o closure, eh, attraverso cui una funzione definita all'interno di un'altra, una oppure una classe definita all'interno di un'altra classe, può vedere le proprietà della classe che la contiene, no? è un po' un'eccezione, io se questa classe qui l'avessi costruita in un file separato, avrei dovuto faticare di più perché avrei dovuto riuscire a passare anche come parametro il valore di predecessore, quindi avrei avuto una classe che, non è... che ovviamente implementava l'interfaccia attraverso il listener, ma nel costruttore avrebbe ricevuto una copia della mappa su cui lavorare eccetera eccetera, eh, era tutto un lavoro in più, non difficile perché per Italia devo semplicemente passare un parametro e memorizzarlo localmente, però il fatto di costruire la funzione inline mi permette molto, soprattutto per i listener, per i gestori di eventi di questo tipo, mi permette molto facilmente di eh, usare le stesse variabili della classe all'interno del quale questo evento viene, viene eseguito. Quindi è un'eccezione un, un po' strana alle regole di visibilità di Java, che normalmente sono basate sulle classi, sulle ereditarietà, in questo caso sono basate sul contenimento eh, lessicale. Eh, predecessore, se l'avevamo dichiarato prima dell'intervallo, come mappa, definita dentro il model qua, alla riga 26, e pensando già appunto che l'avremmo voluta. Allora io l'ho dichiarata dentro la mappa, la dichiaro dentro la mappa perché voglio che sopravviva all'operazione di visita, perché io questa, questa mappa di precessori la voglio interrogare dopo per andare a costruire i, i, i percorsi minimi, ok? Um... Eh, perché forse non è this, aspetta, forse bisognava togliere il predecessore. Mi... Eh, ho sbagliato, non dovevo devo mettere this, perché this fa riferimento a questa classe, new. Quindi devo andare a prendere il predecessore come, ehm, è stato un errore mio, eh, variabile che lui va a ricercare nella classe corrente e in tutti i contesti in cui è visibile. Vi eh, dicevo, prima di... Eh, quindi ho tolto il this. Eh. Grazie a voi e invece avrei segnalato il problema allora eh, qui potrei implementarlo quel codice che abbiamo scritto che di fatto è lo stesso codice che abbiamo visto all'inizio di questa mattina eh, però mi accorgo che diciamo, un pochino, è un pochino strano non, dover rianalizzare gli archi del grafo quando eh, sicuramente l'algoritmo ha, ha già trovato l'arco che ci serve ecco per questo forse sarebbe più comodo andare a considerare un altro metodo che è un, po un pochino più complicato da capire, ma eh, che invece è l'Edge Traverse, anziché il, il Vertex Traverse. Cioè, il metodo Edge Traverse che cosa fa? Viene chiamato tutte le volte che l'algoritmo attraversa un nuovo arco e lo attraversa per scoprire un nuovo vertice. Alla fine è la stessa cosa, cioè quando attraverso un arco vuol dire che ho attraversato un vertice. La differenza qual è? È che eh, nella... Vertex traversa l'evento ho solamente più l'informazione sul tipo di vertice Mentre invece nell'edge traversa l'event ho informazione sull'arco che è stato attraversato E l'arco ha i due vertici, partenza ed arrivo Quindi magari mi è più comodo farlo dentro l'arco perché a questo punto non ho solamente un vertice Ma ne ho due no? Andiamo un po' a vederlo nella documentazione noi ci eravamo fissati su questo, ci siamo accorti che dobbiamo un po' andare a interrogare il grafo, ma magari abbiamo scusate, qui ho andato. Eh, il metodo traversal listener, ecco la classe traversal listener, deve implementare questi metodi. Ci potrebbe essere il metodo edge traversed che riceve un parametro di tipo edge traversal event e l'edge traversal event contiene il suo interno, vediamo che metodo mi dà eh, il metodo scusa eh, metodo summary, eh, getEdge, eccolo qua, getEdge che mi dà l'oggetto di tipo edge, cioè l'arco del grafo. Allora, avere già l'arco mi permette di semplificarmi il lavoro perché anziché andare a cercare tra tutti gli adiacenti e ne avrò due, quello di partenza e quello di arrivo, quindi uno sarà la nuova e l'altro sarà la precedente, non so se mi sono spiegato eh, a dovere, io qua se, se vado a implementare edge traversed avrò, eh, due, avrò un arco, un default edge, default edge che sarà il mio arco che posso ottenere direttamente interrogando l'evento il parametro che mi viene passato dall'evento come get edge Di questo arco potrò estrarre sia è un oggetto arco del grafo, quindi grafo punto eh, get edge source di e e poi avrò grafo.get edge non è, è scusate, è l'evento arco e get edge target di arco quindi in questo modo io posso mi semplifico la vita perché avendo già l'oggetto arco ho i due estremi dell'arco, questo qui mi sta dicendo, l'algoritmo mi sta dicendo, guarda che io attraversando questo arco ho scoperto un nuovo vertice, uno di questi due, il grafo non è orientato, quindi devo fare ragionamento nei due modi, uno di questi due è il vertice nuovo appena scoperto, l'altro è il vertice ehm, che già conoscevi, da cui sono partito per scoprire quello nuovo. Allora, a questo punto, anziché fare la ricerca tra tutti gli adiacenti, devo semplicemente cercare tra questi due. Quindi, mi conviene. Ok? Quindi, posso chiamarlo, fermata, eh, chiamiamolo A, un certo arco, e un fermata B. Avrò solo due casi. Fermata B. Avrò solo due casi. Un primo caso è ho scoperto eh, cosa sto scrivendo? Scusate, la tastiera leggermente scoperto ho oh, scop oh, scoperto e eh, dai A arrivando da B. Quando si verifica questo caso? Beh, quando B se B lo conoscevo già quindi se B lo conosco già, cosa vuol dire che lo conosco già? che è una delle chiavi della, eh, della mappa quindi la mappa è predecessore eh, contains key eccolo qua che è il metodo che mi dice se ha una certa chiave B allora, se la mappa contiene già B tra le chiavi, vuol dire che B l'avevo già visitato, e quindi di sicuro è il vertice sorgente, sto anche rispondendo da Corinne. E allora vuol dire che eh, B lo raggiungo da A, e nella mappa dovrò aggiungere eh, che A viene scoperto da B. Altrimenti, ovviamente, sarà il contrario, B non lo conoscevo e quindi di sicuro conoscevo già A, conoscevo A e quindi ho scoperto B. Uh, allora Alessandro, il sorgente e il target sono relativi a come è stato costruito il grafo, non a come sto attraversando l'arco Quando un grafo è un grafo non orientato, come, come il nostro, ehm, la libreria JGraphT mette dentro gli archi un po' come gli piace. che cioè, Quando io creo un arco da A a B, eh, in un certo senso, eh, lo memorizza così, con un certo sorgente A e destinazione B, e target B poi però, quando, tutti gli algoritmi quando attraversano il grafo lo possono attraversare nel verso in cui l'ho costruito AB oppure nel verso contrario BA. Anche se lo attraversano nel verso BA, quando io vado a prendere l'oggetto Edge, lui ha un suo source, un suo target, che era quello che aveva quando è stato creato. E questo è quello che mi complica la vita in questo, in questo punto qua. Se il grafo fosse stato un grafo orientato non ci sarebbe nessun problema, perché l'arco può essere solo attraversato da source verso target ma in un grafo non orientato io i grafi, gli algoritmi possono attraversare i grafi o da source verso target o da target verso source quindi diciamo, questi nomi source e target perdono un pochino di significato, no? un po' come si dice genitore 1 genitore 2 cioè, sono intercambiabili e quindi devo andare a, a considerare eh, due, le due possibilità, le due varianti mm? eh, questa no, nomenclatura source e target, lo ripeto solo per puntualizzarlo non è relativo al verso in cui è stato attraversato l'arco in questo momento qui dall'algoritmo, ma semplicemente da come è stato costruito l'oggetto ai tempi della creazione del grafo. E purtroppo è diciamo, un'anomalia su cui appunto, ci sto spendendo il tempo che serve proprio perché poi dopo non ci andiamo a, a, a sbagliare, diciamo, a dimenticare di questo dettaglio quando facciamo i nostri esercizi. Okay? Eh, questo oggetto edge di jgraph.t è abbastanza antipatico da gestire ogni volta no? però vabbè, allora ce la si fa allora se è così, quindi abbiamo la possibilità di fare questo anziché quello di prima è un po' più semplice perché semplicemente con una if che va a vedere la mappa eh, mi evito di dover fare un ciclo che va a vedere tutti, tutti gli adiacenti sicuramente c'è meno codici da scrivere e, e sarà più efficiente quindi questa parte qua la possiamo commentare tutta allora se è così possiamo verificarlo magari eh, possiamo fare giusto per debug una print out.printline eh, diciamo che ha eh, scoperto da B e poi sotto invece stampiamo il contrario, B scoperto da A, proviamo a eseguirlo e ci dirà, andiamo all'inizio, Guy okay, scoperto dalla Fouche, Brochon scoperto dalla Fouche, Place de Clichy scoperto dalla Fouche, e qui sono il livello 1, poi abbiamo il livello 2 che sono questi qua, scoperti da Guy okay, da Brochon e dalla e... no c'è qualcosa che non va, perché Place de Clichy, ah ecco, questo qui esatto, compare più di una volta. In questo caso, ma non importa, pertanto noi nella mappa lo mettiamo una volta sola, se compare duplicato, eh, forse potremmo mettere un if in più per evitare di aggiungere una cosa che già conosciamo, ma dovrebbe essere a posto la mappa. Mm? Eh, cosa sia E? Ok, Giorgia. Allora, è semplicemente un parametro che viene passato a questo metodo Edge Traverse. Allora, ricordiamoci, questo qui stiamo definendo un listener, no? quindi un gestore di eventi. Eh, questi metodi, I metodi di questo gestore di eventi vengono chiamati automaticamente dall'algoritmo che sta attraversando il grafo e ogni volta che attraversa, che chiama uno di questi metodi, questo algoritmo passa uno, un parametro, per descrivere che cosa è successo, cioè il, metodo, il significato del metodo è eh, hai, ho attraversato un nuovo arco e come parametro ti do un oggetto in questo caso un edge traverso l'event che contiene delle informazioni sull'evento stesso in questo caso eh, no, eh, questo è predefinito diciamo così, dalla libreria che mi dice guarda questo ti passa un oggetto di tipo edge traverso l'event questo oggetto traverso, edge traverso l'event eh, a me non interessa vedere quali sono i campi interni perché essendo protetti non lo posso leggere ma eh, ha dei metodi tra cui getEdge. GetEdge mi dà la, è un oggetto che mi permette di conoscere l'arco. Ecco, non confondiamo questo getEdge che a sua volta ha un source e un target con questo getSource che è scritto qua sotto. Perché l'oggetto E, l'oggetto attraverso l'event, ha un metodo getSource, però non c'entra niente col source del, dell'arco perché è il source dell'evento stesso. Quindi questo getSource punterà alla classe che ha creato l'evento, quindi al nostro betFirstIterator. Eh, eh, ah, eh, il source e il target vanno preso dall'edge e non vanno preso dall'oggetto evento. Poi purtroppo si chiama E, lui lo chiama E come noi che normalmente chiamiamo gli archi e questo contribuisce alla confusione. Ok, allora se abbiamo fatto tutto questo dovremmo essere pronti finalmente per poter costruire i cammini. Eh, allora, i cammini come li possiamo costruire? Li possiamo costruire con un nuovo metodo eh, Trova cammino Tra due fermate F1, eh, fermata partenza, diciamo così, fermata arrivo E questo trova cammino e mi restituirà una lista di fermate Questo è un cammino, non è più solo un insieme di vertici. Quindi eh, sarà una lista ordinata che ha come primo elemento la partenza e come ultimo elemento l'arrivo. Cosa faccio? Eh, eh, uso ciò che ho fatto finora. Quindi come prima cosa creerò, eh, farò una visita del grafo partendo dalla stazione di partenza quindi farò eh, come si chiamava la visita del grafo, l'abbiamo chiamata fermate raggiungibili a partire dalla partenza. In realtà la fermate raggiungibili so già che mi restituisce una lista di vertici, ma questa lista di vertici di fatto non mi interessa perché contiene tutti i vertici del grafo, no? Nell'ordine della visita in dell ampiezza va bene, ma eh, a me eh, interessa il fatto che chiamando questo fermate raggiungibili venga in realtà costruita la mappa dei predecessori e quindi a questo punto posso partire dall'arrivo, quindi posso partire dall quindi creare una lista fermata che sia il mio risultato. e la creo come nuova array list new vuota ci metto dentro il punto di arrivo ok? e poi vado all'indietro via via che trovo i predecessori quindi fino a che, fino a che uh, Predecessore. punto, Get di, vabbè, ah mi serve una variabile, scusate. Eh, fermata F uguale arrivo. Ok, parto, posiziono un, diciamo così un segnaposto F sulla casella di arrivo e mi chiedo se questo predecessore. Uh, sì. a questo f è diverso da null cioè il predecessore di f non è null allora posso aggiungere result.add eh, predecessore.getdf e poi spostarmi il mio segnalino, ecco, c'è cioè una delle che avevo dimenticato, sulla precedente, f uguale, predecessore.get, f stesso. Vabbè, allora a questo punto posso, scusate, scambio le due e evito un'operazione. Allora, il, cosa sto facendo? Io sto partendo dalla fermata di arrivo e poi torno via via, risalgo verso il sorgente, attraversando la mappa. Cioè, da, dalla fermata di arrivo, punto get, trovo il vertice precedente rispetto alla fermata di arrivo, e lo chiamo di nuovo f, All'iterazione successiva troverò il vertice precedente ancora, a quella successiva troverò il vertice precedente ancora, eccetera, eccetera, fino a quando non trovo f uguale null. Beh, allora facciamo una cosa. Vabbè, dovrebbe andare bene così. Hm? E a questo punto posso ritornare il risultato che mi dà, ve lo dirà in ordine inverso, poi lo sistemiamo, va bene. Mi darà questa eh, lista in ordine inverso, parte una lista che contiene tutte le fermate dall'arrivo alla partenza sul cammino minimo, cioè sul, che cioè, fanno parte dell'albero di visita in ampiezza. Vediamo come funziona e se funziona, allora per farlo devo scusate, commento solo queste print perché sennò stampano tutti gli archi e ci danno solo fastidio. E torno invece nel test model eh, a, a, a, a, a cercare un'altra fermata di arrivo. Trova fermata, prendiamo una caso sulla mappa, tanto sono tutte collegate una che non abbia tanti accenti, così è facile da scrivere. Allora, dal nostro Lafourche, Template, è facile da scrivere, questa qua, che non è neanche vicinissima, e a occhio non è neanche ovvio quale sia il percorso migliore. E allora mi vado a chiedere, quali sono l'elenco delle fermate, migliore, chiedendo al modello di trovare il cammino tra la fermata di partenza e la fermata di arrivo. System.out.println di, l'ho chiamata, questa variabile percorso. Ok? Vediamo un po' cosa succede. Eh... Perché non mi stampa niente? Ho salvato. Grazie. Qua sono irraggiungibili ah sì, c'è qualcosa che non va perché infatti, infatti sta ancora girando allora abbiamo sbagliato qualcosa fatemi stoppare scusate esatto, ci sono due eh, si stanno girando attenzione che stanno, esatto, stanno girando di più allora il rischio probabilmente quello che abbiamo sbagliato, quello, anzi abbiamo, o sbagliato, non voglio darvi colpe, potrebbe essere che, allora, questo qui, mettiamo un breakpoint qua, e proviamo a debuggarlo insieme, può darsi che sia creato un, un loop, abbiamo sbagliato qualcosa, vediamo qua, provo a mettere un breakpoint qua, perché secondo me questo potrebbe essere il punto, dove vediamo che cosa succede. Allora, partenza è la Furge e arrivo è template, va bene, quindi andiamo avanti, result.ad arrivo e result va bene, no? Alla stazione di arrivo, fin qui va bene. Poi andiamo a vedere il predecessore. C'è un predecessore, questa, questa F. Al momento è la fermata template, il suo predecessore è Republic e aggiungiamo Republic. Poi il suo predecessore è questo, figli del Calvario, e lo aggiungiamo. Aspetta un attimo qua, ho cliccato la cosa sbagliata, fatemi tornare su. su, su, eccolo qua adesso questa result no, è, è cresciuta tantissimo allora, scusate, lo, riavvio il programma perché ho cliccato su vai avanti e non ho visto passo passo cosa faceva ho cliccato sulla frecciolina a fianco allora, vediamo sempre F che cosa fa Republic figlio del Calvario Republic, ai ai ai ho creato un loop Ah, sta andando avanti all'infinito perché allora, ho sbagliato a creare questa mappa perché c'è un vertice da a, a B e da B a A quindi abbiamo fatto delle ipotesi che non andavano bene qua abbiamo aggiunto degli archi che non ci dovevano essere allora facciamo i conservativi noi sappiamo che A arrivando da B se B lo conoscevo e quindi devo aggiungerlo se B c e a non c'è quindi not contains predecessore contains key a viceversa qui ci aggiungiamo una condizione if dove scambiamo le cose perché eh, effettivamente avevamo notato prima nelle print che eh, un determinato arco veniva stampato più volte quindi può anche darsi che un arco venisse stampato nei due versi e questo creasse problemi perché nella mappa aggiungevo degli archi che in realtà non facevano parte dell'albero di visita, quindi questo edge traversed è un metodo che mi faceva comodo, ma forse viene chiamato troppe volte anche su archi che non sono i veri archi di scoperta dei nuovi vertici, questo bisognerebbe andare a vedere più in dettaglio come è implementata questa funzione nella libreria, ma io spero di risolvere il problema dicendo, allora io aggiungo un arco da A a B, se sono sicuro che B ce l'ho già, e sono sicuro che A, non ce l'ho già qui, vedete questo not, occhio. Eh? E viceversa, aggiungo l'arco da B ad A se sono sicuro che, B ce che A ce l'ho già qui e sono sicuro che B non ce l'ho ancora. E anche qua c'è il not. Se capitasse magari di, avere, di vedere un arco in cui sia A che B ce l'ho già entrambi, allora eh, non faccio niente, non aggiungo alla mappa qualcosa che non dovrei aggiungere. E quindi spero, questo, che, spero che questo fosse il motivo per cui si creavano dei loop prima. Allora stoppiamo il debug e proviamo di nuovo a eseguirla. Eh, stavolta funziona. Stavolta funziona perché mi dice che per arrivare a Temple devi passare da Republic, devi passare da Jacques, passare da Gardelest, da Magenta, eccetera, eccetera. E poi col, è un giro abbastanza lungo che a un certo punto eh, arriva a questo Lafourche che è il nostro, in realtà è il nostro punto di partenza quindi mi sta facendo vedere il percorso che devo fare anche se me lo sta facendo vedere al contrario partendo eh, dal, dal primo arrivando all'ultimo, cioè partendo dalla destinazione arrivando alla sorgente è un percorso abbastanza lungo perché, eh, però sappiamo per come abbiamo costruito il grafo e per come abbiamo fatto la visita in ampiezza che è il percorso con minimo numero di stazioni ehm mm. um allora, eh, rispondiamo alle domande di Alessandro che mi chiede eh, dai buono qua, chiuditi mi chiede se l'oggetto è il predecessore della chiave eh, allora, la mappa predecessore ha come chiave il vertice di arrivo e come valore il vertice eh, da cui provengo ok? quindi io ho un nuovo arco in questo caso ho scoperto A da arrivando B, quindi è una, un arco di tipo B verso A, nella mappa devo aggiungere che A è arrivato da B, quindi aggiungo A come chiave e B come oggetto, come, come oggetto valore, che è quello da cui l'ho scoperto, a patto che B davvero lo conoscessi già, ma questo dovrebbe essere scontato, ma soprattutto A non lo conoscessi ancora, e quindi non è tra le chiavi, tra quelli già scoperti. Quindi le chiavi della mappa mi rappresentano tutti i vertici che ho scoperto. La sorgente ce la metto dentro a forza, l'ho messa dentro so, qua, e tutti gli altri li metto dentro non appena li scopro per la prima volta. E' questo per la prima volta che avevo sbagliato prima e avevo sottovalutato diciamo così, questo, questo rischio. Okay? Ehm, mentre invece il valore semplicemente punta al, al padre, al vertice padre. Eh, Giovanni e Simone mi dicono ah, dopo l'ultima stazione mi aggiunge anche un null e beh questo dipende un po' da come scriviamo il codice da come scriviamo questo codice qui eh, e dal fatto che eh, se controlliate qua se F è diverso da null oppure se il suo predecessore è diverso da null eh, perché chiaramente null è il valore della mappa che noi abbiamo associato alla stazione di partenza quindi vuol dire che probabilmente state facendo un'iterazione di troppo in, questa, in questo ciclo while. Infatti per questo io faccio questo get e non controllo se f è diverso da null, altrimenti ci sarebbe il rischio appunto, che aggiungessi anche già la, la stazione. A me non dà Republic, e questo è più strano, cioè ti dà tutto giusto tranne Republic. Temple, Republic, Jacques però questi altri ci sono, Beatrice, e salta solo questa? Allora, se è così, allora sembrerebbe che il problema fosse inverso a quello di, di Alessandro e Giovanni, cioè tu hai dei problemi sulla prima iterazione, cioè può darsi che tu faccia un get di troppo, e quindi il primo elemento lo salti e vai a prendere dal secondo in avanti. quindi dobbiamo fare attenzione, qui abbiamo questa, questo elemento e poi ogni volta dobbiamo tornare indietro, e come in tutti i cicli il primo elemento e l'ultimo sono sempre quelli che creano dei problemi quindi se eh, a Beatrice ti manca solamente questo, sapendo che tempo l'abbiamo messo dentro a mano, qua alla 148, gli altri fanno parte dell'iterazione, quindi mi verrebbe da dire che la prima iterazione l'hai saltata, hai fatto un guess di troppo ok e questo chiaramente il debug non ce lo risparmia nessuno eh, se volessimo trovarli in ordine Noi abbia, adesso abbiamo result che è la lista che li contiene al contrario dovremmo creare una lista che inverte tutti gli elementi oppure dovremmo aggiungere eh, l'add in, eh, in, in testa all'elemento anziché, anziché, eh, anziché in coda no? Adesso non ricordo, ma il metodo add permette di aggiungere un elemento dove c'è la posizione, vero? Esatto, c'è cioè add index element, quindi lo aggiungiamo in testa. Lo possiamo aggiungere in testa, quindi aggiungiamo in posizione 0 la fermata F. Vediamo se funziona. In questo caso me li stampa nell'ordine giusto, partendo dalla force e arrivando a template come, come ultimo elemento. Okay. Questa è un'operazione che è un po' antipatica da fare su un'array list, ovviamente come dice Mario, perché eh, la faccio ogni volta che aggiungo un elemento, tutti quelli che ho appena messo li devo spostare a destra. Eh, ovviamente l'array la, la, la, list lo implementa, eh, ma lo implementi da modo meno efficiente rispetto a una linked list e quindi potremmo decidere di dire che semplicemente usiamo una linked list anziché un'array list in cui l'operazione di inserimento in testa praticamente non costa niente. Però è un dettaglio di nuovo perché anche se lasciassimo una ray list, poiché questa operazione vabbè, avrà qualche. sì, Un'operazione che ha complessità N quadro, però rispetto al numero di, di vertici di un percorso, magari non è così forte. Però è bene a questo punto, avendo, eh, essendo facile da correggere, è bene, diciamo così, usare la struttura dati più adatta rispetto all'inserimento in testa in questo caso. Perché mi dà questo warning? Ah, ok, ho dimenticato il generic. Ok, quindi adesso riproviamolo ancora una volta. Ok, dovrebbe essere corretto. Ok. Uh... Dario mi dà un'eccezione, Java EPSpace è una, for, una, for, una forma di out of memory e quindi questo è probabilmente, perché magari ha ancora il baco che, avevamo, che avevo anch'io prima di eh, aggiungere degli archi che possono creare dei cicli no? se aggiungo nella mappa, di fatto questa mappa rappresenta un, un albero, no? quindi un pezzo di grafo se metto male le frecce di questi archi rischio di o degli archi di troppo che non ci dovrebbero essere rischio di costruire dei cicli allora se costruisco dei cicli quando poi nel ciclo while vado a eh, risalire all'indietro quello che pensavo che fosse un albero in realtà aveva dei cicli, allora giro all'infinito e creo, eh, diciamo così, continuo a creare numero, diciamo, un numero infinito di oggetti fino a quando la memoria finisce mm? eh, quindi io andrei a verificare, adesso faccio commit, eh, tanto poi chiudiamo l'argomento e così potete verificare anche se la parte di aggiunta degli archi nel grafo è corretta Uh, Alessio mi chiede di far vedere la fine del percorso Eccola qua E la fine di questo percorso è l'inizio di quello precedente Temple, Republic, Jacques, Gardelest, Magenta Osman, eccetera. Ok uh, Facciamoci un commit E poi vi do una brutta notizia No che non è vera una brutta notizia Sarebbe una bella notizia Commit quindi calcolo dei cammini minimi, completato, okay. Beatrice mi chiede perché ho commutato l'array list in una linked list, eh, semplicemente perché l'ho eh, voluta, ho voluto avere il percorso scritto in modo corretto, cioè dalla prima stazione verso l'ultima. E quindi, poiché gli elementi li scopro dall'ultimo verso il primo, ho voluto aggiungere in testa alla lista. Quindi vedete che ho modificato l'add, anziché fare addf, ho messo add0f, che vuol dire ogni elemento nuovo lo inserisci all'inizio della lista. Allora, in un array list, dove gli elementi sono in celle consecutive di memoria, aggiungere in testa significa ogni volta dover spostare di uno tutti gli elementi esistenti. No? e quindi ha una complessità O di n ogni volta che aggiungo un elemento, mentre invece aggiungere in coda semplice, significa aggiungerlo in una locazione di memoria che, che finora è libera, quindi ha una complessità O di 1. Nel caso di un array list, quindi aggiungere un elemento in qualunque posizione che non sia in fondo, ha un costo maggiore, perché devo spostare, fargli spazio per spostare gli altri elementi. In una linked list invece non c'è questo problema. Quindi poiché la mia operazione è aggiungere in testa, una linked list è più veloce è più efficiente per questo tipo di operazione. Poi ovviamente la linked lì sarà più meno efficiente per altri tipi di operazione tipo andare a cercare un elemento o, o diciamo così, indicizzare l'elemento, dato l'indice, so, il terzo, il quarto, il quinto. Eh, però, visto che qua semplicemente devo inserire elementi in testa e attraversarlo per poterlo stampare, è più efficiente questa soluzione. Mm. Um. Michele, la visita in profondità è sempre sconsigliata? Ci sono dei casi in cui può essere utilizzata? No, può essere utilizzata in entrambi i casi, a, a noi cambia nulla, ecco, nel senso che veramente dobbiamo cambiare queste due righe e eh, lavoreremo in profondità anziché in ampiezza e tutto il meccanismo sul vertex traversal eccetera continuerà a funzionare, solo che non mi serve più a nulla avere quell'albero di visita in questo modo, in profondità, perché non mi dai il percorso minimo quindi noi tutto questo giochino qua della ricostruzione dell'albero ha senso farlo se abbiamo un albero, un albero in ampiezza la visita in profondità in realtà è quella che spesso viene fatta di più perché ehm, essenzialmente dipende un po' da che cosa che ci devi fare se tu devi aggregare delle informazioni dalle foglie verso la radice è più comodo la visita in profondità perché essendo una procedura ricorsiva prima considera le foglie e poi via via torna indietro a considerare i vertici precedenti quindi per alcuni tipi di operazioni è eh, più comoda, oltre che se te la devi implementare tu a codice è molto più facile scrivere la ricorsiva che non far, in, fare l'insieme di livello L l'insieme di livello più 1 controllarli eccetera. Um, ai fini ai fini di trovare i, quali sono i vertici raggiungibili sono equivalenti ai fini di trovare i percorsi minimi è meglio la visita in, in ampiezza ai fini di farci la nostra elaborazione sul grafo spesso è molto più comoda la soluzione in profondità perché è ricorsiva e quindi più facile da scrivere, però, diciamo così, ehm, ehm, è, è una, è una delle, delle possibilità in certo senso, okay? quindi ha, ha, su, ha i suoi usi anche la visita in profondità, anche in, in realtà poi sto pensando a cose che non tratteremo in questo corso, quindi non voglio neanche entrarci troppo, ci sono dei casi in cui effettivamente sulla classificazione degli archi, sulla tipologia di grafi, in cui eh, ha più senso la visita in profondità, mh? ma non per i cammini. Uh, c mi chiede se sarebbe stato più veloce collection.invert o se c'è un metodo di collection che inverte la, la collection uh, non saprei, nel senso che l'inversione della collection comunque richiede di ricopiare gli elementi quindi è una complessità ODN uh, mi sembra che inserire in, in testa nell'array list allora se uso, la, se uso la linked list mi conviene inserire in testa così gli elementi li ho già a posto non devo invertirli se uso un ArrayList sarebbe più comodo fare l'ArrayList al contrario e poi chiamare il metodo per invertirlo, perché così li ricopio una volta sola gli elementi, li sposto una volta sola, anziché spostarli ad ogni singolo inserimento. Eh, perché alla fine ha, un, ha una complessità che è ODN, necessariamente, perché deve prendere gli elementi uno per uno. Eh, Beatrice, sì, eh, siamo agganciati alla linked list, è solamente un problema di efficacia, il, il risultato è esattamente identico. Ok, eh, vi dicevo che vi devo, vi devo dare una brutta notizia, che non è brutta, ma per noi che abbiamo fatto questo lavoro sì, perché la classe, torniamo indietro alla nostra classe eh, depth, eh, bread first iterator, non è questa, ma è questa, bread first iterator, mm? se andiamo a spulciare tra i vari metodi, ha già un metodo getparent. Che dice, mi restituisce, dato un vertice v, il nodo parent, il padre, del vertice v, nell'albero eh, nell di ricerca in ampiezza. Oppure mi ritorna null se è il nodo radice. Cioè, tutto il lavoro che abbiamo fatto noi, in realtà, era già fatto, perché la, la, di fatto quella mappa che ci siamo faticosamente costruiti, già la sta costruendo la classe Depth First iterator e mi dà già un metodo per poter andare a interrogare questa mappa questo è l'equivalente di questa mappa, noi non sappiamo poi internamente lui che cosa fa però mi dà già esattamente, dato un vertice figlio mi dà già il suo genitore e quindi posso usare questo per risalire all'indietro quindi in pratica questo metodo getParent lo potevo usare tranquillamente nella mia funzione trova cammino, qui anziché la mappa predecessore.get potevo fare getParentDF e mi dava già questo lavoro quindi in realtà tutto il lavoro che abbiamo fatto sul, sul traversal listener non serve no? perché eh, è già fatto da questa classe però mh, mi sembra che sia stato un esercizio utile per capirlo e anche per poterlo magari ricostruire e adattare in altri casi in cui non ce lo troviamo già fatto eh, in alt altri metodi che sono interessanti sono getDepth che mi dice qual è il livello di profondità di un vertice rispetto alla radice, quindi mi dice il livello del vertice stesso. E, e basta, nel senso che questo spanning Tree Edge di fatto mi dà l'arco attraversato, anziché il vertice predecessore, eh, però essenzialmente mi dà la stessa informazione, normalmente il, il, il vertice predecessore è più comodo, è quello più operativamente più utile. Okay. Eh, quindi in realtà abbiamo fatto un bel esercizio ma poi abbiamo scoperto che nella libreria il risultato c'era già Magari se avessimo letto subito questo metodo qui non avremmo capito cosa serviva eh, Invece adesso eh, sulla nostra pelle l'abbiamo capito È un metodo che però è implementato solamente dentro breadth first iterator Perché se io vado dentro depth first iterator, ad esempio, che è l'altro iteratore principale E vado a vedere i suoi metodi, non c'è Eh, non ci sono altri metodi che sono più legati, diciamo così, al loro modo di funzionamento, ma, eh, ma non c'è il, il get parent: hm? chi ha implementato questa classe deletor, non, non si è curato, diciamo così, di fornirci questo metodo. E Allora, in questo, però, in, il, il metodo dei traversal listener funziona sempre. No? Se devo fare cammini, minimi eh, su un grafo no, non pesato. E uso la, la visita in ampiezza beh semplicemente posso tranquillamente usare questo get parent visto che c'è ma c'è solamente su questa classe la visita in ampiezza perché è lì che ha senso diciamo così cercare di ricostruire i cammini minimi mm? ok quindi abbiamo sofferto per nulla no per nulla no ma per e questo è a questo punto, diciamo così, siamo in grado, dato un vertice del grafo, trovare tutti quelli raggiungibili dal vertice stesso, nel nostro test model. E dati due vertici, trovare un cammino che li collega e guarda caso sia anche il cammino più breve, ehm, il cammino più breve eh, tra i due vertici stessi. Sotto l'ipotesi che il grafo può essere orientato o non orientato, i nostri algoritmi di oggi funzionano in entrambi i casi, ma non deve essere pesato, cioè gli archi hanno tutti peso 1. Nel caso in cui sia pesato il problema si complica perché avere il cammino di peso minimo non significa avere il cammino col numero minimo di archi. E Adesso eh, iniziamo ad affrontare questo problema. Um, Alessandro mi chiede se usassi getParent come sarebbe cambiato il while. Semplicemente usavo getParent al posto di get nella mappa. Essenzialmente, Anziché, anziché predecessore.get di f avrei scritto getParent di f. E funzionava uguale. Cioè, esattamente getParent mi dava la stessa identica informazione che ha la mia mappa predecessore. E quindi bastava cambiare quello. Tutto il resto era uguale compreso il fatto che l'ultima iterazione mi restituisce null, che alla prima iterazione devo passargli il, il, come si il nodo di arrivo, eccetera, eccetera. Poi se volete, magari quando faccio commit alla fine, posso aggiungere la versione che usa get parent, così ce l'abbiamo anche come confronto. Ok, eh, dicevamo, eh, magari spendiamo gli ultimi 10 minuti a cercare di estendere un pochino quello che abbiamo fatto, eh, ciò che abbiamo fatto funziona, abbiamo visto se, i pesi degli archi sono tutti unitari. Cosa succede invece se nell'arco ci sono dei pesi che non sono tutti uguali? Allora il problema si complica perché a questo punto non, siamo, non stiamo più parlando solamente della visita di un grafo, ma del problema più generale dei cammini minimi. Il problema dei cammini minimi si riconduce a una visita in ampiezza semplicemente nel caso in cui il grafo sia non pesato. ma nel caso in cui il grafo sia pesato e quindi queste tratte di percorrenza non siano tutte uguali, perché magari alcune sono più lunghe come chilometri, alcune sono più lunghe come tempo. E quindi il mio grafo probabilmente avrà delle indicazioni sugli archi che dipendono dal tempo di percorrenza o dai chilometri di percorrenza. Allora magari il numero minimo di stazioni intermedie non corrisponde al tempo minimo o alla distanza minima di percorrenza o al consumo minimo di carburante o quale che sia la vostra metrica legata allo spostamento. Potrei avere un percorso che ha più tappe ma è più veloce, oppure un percorso che ha meno tappe ma in realtà è più lento perché c'è diciamo, più traffico, oppure la metropolitana in quelle zone va più lentamente, oppure passa meno frequentemente. Eh, ecco. Il percorso appunto, che ha il numero minimo di svolte, in certo senso, di passi intermedi, non è detto che sia quello più veloce. No? Devo tener conto della differenza tra i vari archi. E quindi immaginiamo di generalizzare il problema non solamente nel eh, trovare un cammino che abbia il numero minimo di archi, ma un cammino che abbia il costo minimo, qui ci chiede ad esempio il cammino minimo tra S e V. E a occhio non è, non è facile da, da vedere, perché noi vediamo diversi cammini, diversi modi di arrivare da S a V. Con la visita in ampiezza o in profondità noi troviamo un possibile albero di visita. Ma l'albero di vista che troviamo non è detto che sia quello che minimizza il costo del cammino. Noi abbiamo il cammino SUV, ad esempio, che ha peso 9, perché 3 più 6. Eh, poi avrei l'altro cammino S che passa da X e arriva a V, e ha peso 5 più 4, 9, anche lui. Poi potrei avere un cammino, ad esempio, che non mi conviene, passare da X e poi da Y, quindi avrei 5 più 6, più 7, quindi 5 più 6 11, più 7 18, per arrivare a V. Eh, poi potrei avere il cammino che da S va U, e quindi è 3, poi da U va a X, e quindi 1, 3 più 1 4, e poi da X va a V, 4 più 4 è 8, eh, che guarda caso è migliore di quello che passa da U e va a V, quindi fa, quando faccio S e poi U scopro che conviene passare da X, Conviene passare da X per poi andare a V, piuttosto che non da U, andare direttamente su V. Perché andando da U a V ha un costo 6, passando da X ha un costo 1 più 4, che fa solo 5, quindi fa, costa meno. Quindi bisogna trovare, diciamo così, i percorsi che in qualche modo, gli alberi di visita, chiamiamoli, se vogliamo continuare a chiamarli così, che ehm, privilegino la somma totale dei, dei pesi, piuttosto che semplicemente il numero di archi, cioè faccio un arco in più ma mi costa di meno. Quali sono gli algoritmi che possiamo usare eh, in questo caso? No? Chiaramente adesso siamo su, sul finale della lezione, quindi non riusciamo a entrare nel dettaglio, cerchiamo di capire un po' qual è il problema, e vi anticipo già, però il finale a cui arriveremo chiaramente la volta prossima, e il finale sarà qua, eh, dentro... La, la, la documentazione di JGRT, se andate a guardare c'è un package che si chiama dove è andato a finire? shortest path che sono i cammini relativi agli eh, algoritmi relativi ai cammini minimi, ai cammini più brevi shortest path e anche qua ci sono tutta una serie anzi molto nutrita di algoritmi che risolvono questo problema su grafi che ha senso, lo ripeto ancora una volta, su grafi pesati, orientati o non orientati, non importa, però se dove il problema si pone quando gli archi hanno un peso diverso da uno, hanno un peso diverso tra di loro. Allora, in questo caso devo trovare degli algoritmi che, adesso appunto andando un pochino a studiarli, a studiare alcuni di questi, no? vedremo che hanno delle caratteristiche diverse, risolvono di nuovo come, le, come più complicato, ma l'idea è sempre la stessa delle visite. Tutti questi algoritmi risolvono lo stesso problema, cioè mi trovano il cammino più breve, ma sono più adatti ad alcune condizioni piuttosto che ad altre, alcuni tipi di gra grafi piuttosto che altri. No? Perché noi alla fine il problema che cerchiamo di risolvere è quello di minimizzare il peso di un cammino che ha un certo punto di partenza, un certo punto di arrivo eh, definito, dove il peso del cammino è definito come la somma dei pesi dei singoli archi, no? abbastanza diciamo così, ovvia come definizione, e quindi diciamo, matematicamente il cammino minimo tra il vertice di partenza u e il vertice di arrivo v è un, innanzitutto un cammino che collega u a v, quindi v deve essere raggiungibile da u, e tra tutti i possibili cammini che collegano u e v, quindi che iniziano in u e finiscono in v, è quello che ha il peso minimo, peso definito della sommatoria no? che, abbiamo, che abbiamo appena visto. Eh, come diciamo così, notazione, questa, la, il, pe, la, il peso del cammino minimo lo chiamiamo anche distanza, e si usa la notazione delta, delta come D, no? per ricordarci che è una distanza tra U e V. Quindi quando io dico una distanza tra due vertici in un grafo, è la e, e, e ovviamente tra questi due vertici posso fare cammini diversi, il concetto di distanza ovviamente si porta dietro il fatto che questa deve essere la distanza minima, e quindi la, la lunghezza del cammino minimo possibile. Ovviamente ci sono dei vertici che non sono raggiungibili da U, allora in questo caso per convenzione diciamo che la distanza sia infinita, anche se cioè, non, numericamente non, non vuol dire nulla, semplicemente vuol dire che non fa parte dei vertici raggiungibili. Non parlo di componente connessa perché magari il grafo non è orientato e quindi non, non ha senso parlare di grafo connesso o non connesso perché dipende da, da quale sia il vertice di partenza quali sono i vertici effettivamente raggiungibili. Ecco, Dal punto di vista degli algoritmi abbiamo due grosse famiglie eh, di algoritmi, eh, una che eh, si occupa di problemi in cui io ho una sorgente eh, e voglio trovare il cammino minimo da un vertice sorgente a un vertice di arrivo, okay? quindi eh, quello che abbiamo appena fatto diciamo così, nel caso del nostro grafo non pesato un sorgente, un arrivo e trovo l'algoritmo, cioè un algoritmo che mi trovi il percorso. Quello che, di cui ci accorgiamo è che l'algoritmo che trova il percorso minimo tra U e V, di fatto tutti gli algoritmi che sono stati studiati, con la stessa complessità, trovano anche il cammino minimo tra U e tutti gli altri vertici. Quindi, in pratica, eh, fissata la sorgente, faccio girare l'algoritmo e lui mi calcola in un botto solo, tutti i cammini minimi da quel vertice sorgente a tutti gli altri vertici, anche se a me ne serve uno solo. Però per essere sicuro che quello lì sia, lui, eh, sia il cammino veramente minimo, in realtà l'algoritmo deve arrivare fino in fondo e scoprirli tutti. Quindi non c'è differenza di complessità tra un algoritmo che mi calcoli un cammino tra due vertici, oppure mi calcoli tutti i cammini tra una sorgente e tutte le possibili destinazioni. Lo capiamo meglio quando vediamo gli algoritmi. Quindi non troverete nessun algoritmo che, dati due vertici, mi dà il cammino, troverete tutti gli algoritmi che, dato un vertice, mi danno tutti i cammini possibili verso tutti i vertici di destinazione. In fondo quello che abbiamo fatto un attimo fa era di quel tipo lì, ci siamo fatti la mappa che avesse tutti gli archi, e quindi a quel punto interrogando la mappa potevamo avere tutti i cammini minimi da quella, da quella sorgente, non potevamo cambiare la sorgente, senza ricalcolare tutta la mappa, a, a tutti gli altri eh, possibili vertici. Okay? E questa è una famiglia di algoritmi in cui conosco la sorgente, conosco la destinazione, o un insieme di destinazioni e quindi voglio calcolare i, i cammini. Poi ci sono invece degli algoritmi che sono ottimizzati per precalcolare all'inizio tutti i possibili cammini tra tutte le possibili coppie. Cioè, Se io ho un grafo e devo una volta trovare un cammino tra qui e qui, va bene. Ma se io so che nel mio programma, nel grafo, dovrò trovare moltissime, moltissime volte dei cammini tra coppie di vertici che sono ogni volta diverse, allora può aver senso investire in un algoritmo che, dal punto di vista computazionale, all'inizio lavori un po' di più, ma poi costruisca una struttura dati da cui è velocissimo a riuscire a trovare tutti i cammini possibili e immaginabili. Non che non si possa fare dall'altra parte, nel senso che se io cambio la sorgente ovviamente dovrò ricalcolare, rifare girare l'algoritmo che mi calcolare le destinazioni diverse da questa diversa sorgente. Quindi è una questione di, di nuovo di, di perché ci sono tanti algoritmi implementati, perché è un trade off continuo tra quella che è la soluzione migliore nel mio caso specifico, la soluzione più efficace nel mio caso specifico. Eh, in questo caso era ehm, se devo calcolare una o pochi cammini a partire da sempre la stessa sorgente, va benissimo i primi tipi di algoritmi che sono più semplici, hanno una complessità più bassa. Altrimenti se devo calcolare molti cammini a partire da molte sorgenti diverse, allora userò la seconda famiglia di algoritmi che eh, prende il nome di, punto di all pairs shortest path, cioè i cammini minimi tra tutte le coppie all pairs, anziché single source, all, solo da una sorgente sola, da un punto di partenza sola. Tutti questi algoritmi, una famiglia di algoritmi, la maggior parte eh, si basa su, eh, su, una, su un concetto, su una struttura dati molto semplice, che è quella, eh, cioè su un principio molto semplice, che è, eh, la volta prossima no, lo riprendiamo, no? eh, lo definiremo meglio, che è un, teore, un teoremino no? che ci permette di confrontare tra di loro due cammini. O localmente, non cammini complessi, ma un singolo passo di un cammino, e ci permette di dire se quello fa parte di un cammino minimo oppure è migliorabile. Una volta avuto questo teorema che ci dice che questo frammento è migliorabile, noi, se, tutti questi algoritmi non faranno altro che iterare questi miglioramenti in modi diversi, chiaramente, perché ogni algoritmo avrà le sue logiche, e via via, in modo incrementale, arriveranno a una soluzione, eh, ottima, alla soluzione ottima eh, riguardo al, al, al calcolo di tutti questi cammini. Poi, in realtà, questi algoritmi differiscono anche dal fatto che alcuni che insomma, ti calcolano solo la lunghezza, altri invece ti calcolano effettivamente il cammino. No, il solito dilemma dei matematici che ti dicono sì, sì, esiste, punto, oppure esiste e vale 100, oppure esiste e vale 100 e poi ti do, ti do anche il cammino dettagliato che a sua volta se i grafi sono semplici è un elenco di vertici, se invece è un multigrafo eh, dovrò dire per ogni coppia di vertici qual è l'arco da usare perché magari ci sono più archi, quindi ovviamente sui multigrafi il problema è ancora più complicato da risolvere e richiederà degli algoritmi che sono capaci a, usare a, a, diciamo così, a lavorare sui multigrafi. Allora, di questo ci occuperemo con più calma eh, la prossima volta, il concetto è lo stesso del cammino minimo prima ma gli algoritmi sono diversi perché abbiamo... Un rompiscatolo in più di cui dobbiamo tener conto che è il peso degli archi che non è unitario. Okay? Per ora, oggi, per oggi, per oggi ci possiamo fermare qui. Eh, eh, rispondo solo più a Nicola: eh, quando usa, usiamo GetParent non abbiamo più bisogno del, del traversal listener. Quindi, tutta quella parte di edge traverse versus traverse non ci interessa più, Viene, è già fatto dentro dalla libreria stessa, dalla classe stessa. Okay? Quindi, tutta quella parte non ci serve. Come vi dico, adesso vi, vi, magari vi salvo una versione, del, oltre, oltre che a quello che abbiamo appena fatto, vi salvo una versione del, del codice che usa solo GetParent e tutto il pezzo dell'EdgeListener del lo potete tranquillamente buttare via. No, in quel caso non serve perché lo fa già la classe internamente. Okay? Mi dà semplicemente accesso a quelle che sono le sue strutture dati che ha usato internamente. Ok, Vi, vi lascio per non sforare troppo col tempo. Eh, noi ci rivediamo prossimamente. Ricordatevi per chi viene in presenza domani di prenotarvi. Eh, poi ci stiamo avvicinando all'ultima esestazione del corso e verso la fine faremo anche un po' di faremo delle simulazioni d'esame vere e proprie e cominceremo a parlare anche poi delle modalità concrete con cui si svolge l'esame. Eh, però chiaramente tra un paio di settimane cominceremo a concentrarci, focalizzarci sull'esame stesso. Per oggi grazie, arrivederci a tutti, ci vediamo la settimana prossima.